Se trovo Akinator su Akinator il video finisce. Ok ragazzi quindi siamo tornati con Akinator e la sfida di oggi l'avete vista è se trovo Akinator su Akinator il video finisce. So quanto sarà intelligente fare questa cosa ma voglio provarci sicuramente lo indovinerà ma comunque però prima ragazzi voglio ricordarvi di scrivere all'interno dei commenti un personaggio che volete che io cercassi in un prossimo video il commento che riceverà più like sarà il prossimo personaggio io intanto ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare quindi questo commentino un like e direi di startare con Akinator ragazzi vediamo come ce la capiamo è un personaggio o un animale beh direi proprio un personaggio Fatemi vale, mettere gli occhiali, ragazzi, non vedo niente. Il tuo personaggio vive in Italia. Beh, sei anche italiano, ma fondamentalmente no. Direi di no, ragazzi. Il tuo personaggio è reale. Tu sei anche troppe cose, caro il mio Akinator, però direi di. Facciamo così, non è reale. Cioè, non c'è sicuramente nella vita reale. Hai i capelli? Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe fondamentalmente di sì. Il tuo personaggio è femmina. No, Akinator, non, non so cosa c'è lì, però mi sembri abbastanza maschio. Questo personaggio fa parte di un cartone animato giapponese, no, non fa parte di un anime. Il tuo personaggio fa parte di un film. No, Fratman, non sei un attore. Per quanto la faccia ce l'hai detto. Devo averla Comunque no. Il tuo personaggio ha i baffi. Uh, uh, eh, questo è un problema. Però sì. Il tuo personaggio ha a che fare con Akinator. Uh, è l'ottava domanda, ragazzi. Questo video non so da quanto è iniziato, effettivamente, ma è l'ottava domanda. E tu mi fai paura, sì. Il tuo personaggio viene sfidato in tre fasi nel gioco originale. No, non so a chi sta facendo riferimento. Immagino di no. Qualche personaggio di. Non lo so Legend of Zelda Il tuo personaggio è invisibile Beh Ti, ti vedo Quindi sei invisibile Immagino me, me Mettiamo di sì Ok Il tuo personaggio sono io E Probabilmente Sei tu il tuo personaggio è toscano? No, no non credo proprio, con il turbante non mi sembri proprio toscano Il tuo personaggio presenta il telegiornale? Ma ve lo immaginate a chi ne ero a presentare il telegiornale? Comunque no, dude, non sei tu Il tuo personaggio è un tuo parente? Fratm frat per scelta, fratm giustamente per scelta, non per sangue, no Il tuo personaggio è egiziano? Hai sembianze egiziane, ma potresti essere parte, eh, non lo so, un po' di tutta la cultura asiatica eh, nelle zone egiziane, cioè anche Arabia Saudita. Vabbè, comunque, sì, diciamo di sì. E eh, doveva andare così, fratelli? L'ha trovata Ginedor? Doveva andare così, fratelli?